Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono TonyGamer17, ragazzi, oggi vi insegno come fare un effetto... Questo qui, su un programma editing, ok? Innanzitutto uh, equi equipaggiamoci, allora, facciamo così, andate su internet, su YouTube e scaricate l'effetto sonoro. Lo scaricate, ve lo tenete per voi, io adesso lo prendo un attimo, eccolo qua, è una cartella di effetti, eccolo qua, ok, bene, e adesso prendiamo, non lo so, un'immagine, un video. Allora, cominciamo prima con un'immagine. Allora, questo è un minimo, ok? Bene. Lo metto qua. Perfetto. Ok. E facciamo così. Qui comincia il primo suono, il primo effetto, ok? Ecco. 1, 2, poi un altro e poi un 3, così via fino a finire ok così facciamo questa la prolunghiamo ok come prima poi facciamo un uso uno zoom così per dare un bel effetto proprio un bel effetto quindi zoom facciamo così e uno. uno poi un altro effetto sempre con lo zoom guardate qua questo video padre di video quindi su altri video non su, su altri programmi editing non so dire facciamo così io vi consiglio di scaricarvi questo video pad perché è veramente buonissimo buonissimo ci siamo quasi adesso tutto per questa parte facciamo così perfetto che bello. Pronti? Via. Vi piace questo effetto? Eh, vi piace questo effetto? Bene. Questo è l'effetto uh, dello zoom, quindi nell'editing. Ormai diventa sempre più semplice fare questi effetti, quindi se non lo so, volete anche cambiare colore all'immagine possiamo fare così tipo io adesso cambio ho sbagliato un più e cambiamo così il colore se trovo la tonalità poi facciamo bianco e nero il primo e il secondo facciamo dove è andato? dove è andato il secondo? aumento colore bello così vedi? Ma no, questo lo mettiamo all'ultimo Colore Sì Così E poi Facciamo Aumento colore Intensità Luminosità Bellissimo e facciamo l'effetto del colore, ok. È venuto bellissimo, è venuto molto bene. Oh, facciamo so, anche una dissolvenza in entrata. Ok, allora mettiamo 0 e mettiamo 100. Mm? Che ve ne pare di questo effetto? Quindi, come vi ho fatto vedere, facciamo, tutti, facciamo un passo indietro, CTRL Z, ritorniamo indietro nel tempo... Okay. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, spero tanto che il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, quindi ciao!